Per l'undicesima lezione sull'uso delle aste di rilevamento oggi vi spiegherò il funzionamento di questa antica tecnologia e cercheremo di capire insieme un attimo l'addestramento specifico alla ricerca dei materiali. Per molto tempo eh, si è creduto che l'uso di questa tecnologia possa essere basato su movimenti involontari del corpo, anche se questi esistono, esistono nella realtà. Ma come potete vedere questi oggetti non sono altro che un'asta piegata ad L inserita in un tubo quindi i micromovimenti io potrei farli solamente tenendo in mano l'asta però eh, in questo modo non posso fermare l'asta quindi non potrei decidere il movimento che l'asta deve fare ecco se lo faccio così va bene se invece Qui l'asta gira liberamente non posso fermarla come potete vedere oggi vi spiegherò alcune cose che riguardano um, l'effetto ideomotorio così come è conosciuto Negli anni in cui ho fatto le mie ricerche su questa antichissima tecnologia ho potuto vedere alcuni documenti che chiariscono il funzionamento effettivo di questi oggetti. Quindi oggi eh, vi farò vedere come funzionano e come si possono utilizzare per le vostre ricerche. Quindi andiamo ad iniziare. Queste sono aste di produzione della serie 2021, calcolate e calibrate per l'argento. Quindi adesso andremo a trovare la moneta d'argento presente sul tavolo. Osservate bene, osservate, mentre le aste si chiudono. Ecco. L'effetto ideomotorio potrebbe spiegare il, lo spostamento delle aste, ma non può in alcun modo spiegare il puntamento esatto dell'oggetto in questione. Perché eh, ogni volta che le aste si incrociano, riuscite a trovare qualcosa, riuscite a trovare il vostro obiettivo. Mentre se noi usciamo dal campo generato dall'oggetto, le aste si aprono. Come potete vedere, sull'oro non si chiudono, perché queste sono costruite per l'argento. Mentre sull'argento si chiudono, come potete verificare, e si riaprono sul diamante. Questo naturalmente non può essere imputabile all'effetto ideomotorio come viene descritto. In pratica, i micromovimenti Potrebbero spiegare lo spostamento delle aste, ma non il puntamento corretto. Oggi vedremo perché funzionano in questo modo. Le aste di ricerca, così come sono state costruite per migliaia di anni, servono per la ricerca, servono per la ricerca specifica, però nessuno è mai riuscito a dare una spiegazione scientifica che sia abbastanza affidabile per poter comprendere il loro reale funzionamento. Oggi vi farò vedere alcune ricerche scientifiche eh, che sono state ricavate da documenti declassificati dai vari governi e potrete capire come mai questi oggetti possono funzionare in pratica si tratta di condensatori eh, di un sistema elettrico come per un sistema elettrico in grado di rilevare il campo il campo è dato dal materiale quindi il materiale, in questo caso l'argento ecco, crea una differenza di potenziale nel condensatore e pertanto le aste si chiudono si chiudono esattamente sopra l'emissione centrale del materiale come potete verificare, e si aprono, vedete che non si chiudono né sull'oro né sul piombo, ma si chiudono sulla moneta d'argento, riaprendosi sul diamante. Bene, allora, oggi vi offro una semplice spiegazione scientifica che non è stata naturalmente eh, né calcolata né costruita da me, ma si tratta di una ricerca scientifica molto avanzata e spiega in pratica il funzionamento di questi oggetti. Allora, eh... Vi metterò in descrizione nel video alcune foto, alcuni, diciamo, alcuni documenti che ho raccolto negli anni e vi farò vedere come funzionano. In pratica eh, il Sole parte tutto dal Sole. Il Sole crea delle particelle cariche che a loro volta raggiungono il nostro pianeta modificando il campo magnetico. Il campo magnetico crea un campo elettrico e il campo elettrico è direttamente collegato agli esseri viventi, agli esseri umani e alla materia e facendo in modo che questi possano emettere dell'energia particolare. Ecco, questa energia è stata calcolata, è stata verificata in laboratorio e permette la spiegazione di, di poter usare questi strumenti per il rilevamento specifico dei materiali. Allora, vi faccio vedere alcune fotografie, alcuni documenti tratti da ricerche scientifiche di livello governativo, eh, così potete capire come funziona il campo. È un campo elettrico, eh, tipo per chi conosce i metal detector o i magnetometri, specialmente i magnetometri, eh, la variazione del, dell'energia emessa tra il rilevamento di un materiale e il rilevamento statico diciamo quello in cui non c'è nulla ecco quindi adesso potete vedere alcune foto alcuni documenti e alcune precisazioni sul funzionamento di questo tipo di aste ecco naturalmente ci sono aste in legno come queste che funzionano benissimo come quelle in metallo cioè il materiale non è diciamo non è diciamo che si possa usare o utilizzare anche in altri sistemi, però le aste in legno funzionano esattamente come quelle in metallo. Naturalmente potete vedere anche le varie modifiche le aste le classiche forcelle, ecco queste, sono veramente, veramente particolari e possono dare una variazione di campo molto significativa nel rilevamento minerario. Ecco, ne discuteremo magari più avanti. Comunque, mh, oggi volevo farvi capire il funzionamento effettivo delle aste ad L, che sono quelle che ci interessano di più. alcuni amici mi hanno chiesto anche di spiegare un attimo quello che viene definito il BE GPS ovvero la ricerca della strada su una mappa basata sull'uso delle aste di rilevamento. Ecco cercherò di darvi una spiegazione veloce però eh, non verrà trattata in quanto mh, cerco di trattare esclusivamente le cose che servono cioè il rilevamento minerario ecco, non tratteremo la ricerca diciamo di persone di località e potremo magari farlo più avanti però prima eh, serve che riusciate a comprendere l'addestramento effettivo che si può fare con questi sistemi cioè ci sono persone che Impugnando questi sistemi riescono a trovare subito le cose e persone come me che hanno avuto bisogno di fare un addestramento particolare per poter rilevare i materiali. Ecco, io sono tra quelle persone. Allora darò una veloce spiegazione sull'uso del BE GPS ovvero Bioelectrical GPS basato sulle aste adelle. Semplicemente questo è un semplice addestramento serve per poter ritrovare la strada oppure segnare un punto su una mappa nel caso doveste fare delle ricerche ed è la stessa identica cosa che trovare i minerali solo che qui dovrete avere un addestramento particolare ecco ve lo dimostro subito voi annullate il campo posizionate le aste sopra la carta geografica e vi concentrate diciamo su un punto e vi concentrate ad esempio sull'italia e lasciate andare le aste come potete vedere le aste si stabilizzano a questo punto vi muovete un attimo vi muovete piano piano piano molto piano, molto lentamente le aste si incrociano le lasciate stabilizzare le lasciate stabilizzare chiudete abbassate le aste e trovate la zona che vi interessa sulla mappa ecco questo può essere fatto sia per i rilevamenti minerari, sia per la ricerca specifica di un percorso. Ecco, tutto qui. Spero che gli amici siano contenti di questa piccola dimostrazione. e Concludendo l'undicesima lezione, spero che sia stata abbastanza interessante. E continueremo naturalmente a vedere i materiali. Ecco, volevo farvi vedere ancora alcune ricerche che ho fatto, ma lo faremo più avanti. Bene, per oggi è tutto. Spero che sia stato molto interessante questo video. E naturalmente vi auguro buone ricerche e ci ascoltiamo alla prossima lezione.